Buongiorno. Allora, iniziamo oggi un nuovo argomento. Iniziamo, come abbiamo accennato, a parlare di database, ossia di permettere ai nostri programmi che realizzeremo essenzialmente di poter memorizzare i dati all'interno di una base dati e poter accedere anche qui a dataset più ampi che siano appunto memorizzati in una base dati di tipo relazionale. E per far questo, diciamo così, avremo, vedremo tre gradini diversi di complessità, oggi inizieremo col primo gradino che è quello proprio di come si faccia tra un database, eh, la, la lezione successiva invece vedremo come strutturare a livello di classi, di pattern di programmazione eh, il database all'interno di un di un programma più complesso che abbia l'interfaccia JavaFX e, e poi infine più avanti tra un paio di settimane vedremo invece anche come gestire problemi poi di prestazioni di velocità eh, grazie all'uso di librerie aggiuntive come collection pooling eh, connection pooling e così via ma eh, iniziamo eh, come si suol dire dall'inizio ehm, quindi il, il, il percorso che, che faremo oggi sarà quello dei primi tre punti di questa ehm, dei primi eh, due punti tre punti di questa outline eh, dove ehm, eh, appunto vedremo la parte introduttiva, quindi il nostro problema sarà eh, quello di eh, iniziare a conoscere qual è la libreria Java che ci permette di accedere a un database. Qui stiamo dando ovviamente per scontato che noi sappiamo già tutti che cos'è una base dati, cos'è una base dati relazionale, in particolare nel caso di MySQL o MariaDB, diciamo così un pochino anche di manualità nel loro utilizzo. Uh, JDBC è una sigla strana no? che, uh, che permette, uh, è una libreria, il nome di una libreria Java, di una parte della specifica Java che permette uh, proprio di, uh, a un programma Java di poter accedere a una base dati relazionale a una base dati qualunque memorizzata all'interno di un DBMS di tipo relazionale e accedere a un database significa alla fine poter interrogare, poter modificare i dati, poter inserire dati nuovi e così via questi dati ovviamente eh, li, userà, li, li useranno gli algoritmi, li potrà anche usare l'utente perché l'utente potrà vedere risultati o inserire nuovi dati e così via. Quindi dobbiamo se, di fatto creare un livello di accesso ai dati eh, che potrà essere usato dalle nostre applicazioni e eh, in particolare eh, nei nostri programmi tipo eh, JavaFX. Eh, do, vogliamo far sì che il programma possa memorizzare i dati eh, su, ehm, su, sul database in modo, e, e anche leggerli soprattutto per poter, come dicevamo anche esercitarci su esercizi, su problemini che abbiano una quantità di dati anche un pochino maggiore eh, e ovviamente tutte le volte che l'utente compie un'azione probabilmente, quindi clicca su un bottone, inserisce un dato, fa una ricerca ehm, probabilmente il, il programma dovrà accedere al database per andare a interrogare le, le parti che gli interessa eh, dicevamo che la libreria usata per fare queste cose nell'ecosistema di Java è la libreria che si chiama JDBC mm? e JDBC è una sigla che tempo fa, tempo addietro, si chiamava cioè, ri, eh, si eh, riferiva all'acronimo per Java Database Connectivity eh, poi adesso in realtà eh, i diciamo, documenti ufficiali dicono che JDBC è semplicemente un nome non è, non è una sigla di nulla ma questo non ci fa molta differenza è una libreria neutrale, nel senso che permette di accedere a quasi tutti i database diversi. Quindi vedremo che ha un minimo di complessità iniziale perché questa libreria, quando è stata pensata no, dai progettisti del linguaggio Java, ha dovuto risolvere il problema che di database in giro ce ne sono molti. Quindi c'è MySQL, ma c'è anche quello di Oracle, ma c'è anche quello di IBM ma c'è Postgres eccetera eccetera quindi ci sono vari software di BMS diversi che gestiscono tutti i database relazionali ma tutti questi software sono lievemente incompatibili tra di loro cioè potermi agganciare da un, eh, un programma diverso eh, richiede delle chiamate diverse, delle connessioni diverse e così via e allora chi ha progettato JVBC si è posto proprio questo problema come facciamo a, ehm, a far sì che il programmatore Java possa scrivere il proprio programma, le proprie interrogazioni, del database, le proprie query eh, senza preoccuparsi troppo di qual è il database a cui dovrà essere collegato e magari possa permettere un secondo momento no, di poter migrare da un database a un altro no? quindi poter usare, eh, eh, sviluppare un programma magari con una versione di un database gratuito e poi in produzione dovrà quel database migrare, eh, scusate, quel programma migrare su un database molto più potente e quindi magari di tipo commerciale Um, questo ha influito pesantemente sulla struttura di JDBC um, che, che andremo a vedere Io qui ho riportato solamente i, i link principali alla documentazione uh, se ci fosse, quando ci sarà poi necessario soprattutto la parte di, di documentazione ufficiale di Oracle uh, e vi accenno al fatto che tutte le classiche e le interfacce soprattutto che ci servono sono all'interno di questi due package Java.sql e JavaX.sql, quelle diciamo con alcune classi che sono state definite in versioni Java successive. Quindi eh, questa libreria è in grado di standardizzare il meccanismo per connettersi a vari DBMS eh, e standardizzare un pochino anche il modo in cui costruire le interrogazioni. Ehm, e, quindi, e soprattutto standardizza il modo in cui il risultato dell'interrogazione viene restituito al programma. Quindi questo è eh, l'obiettivo principale: da avere un layer, un livello uniforme che permette al programma Java di interrogare qualunque database sottostante con una certa uniformità. Attenzione che JDBC non può fare nulla contro le incompatibilità a livello di linguaggio SQL. Quindi i vari database implementano varianti diverse di SQL. Se vogliamo avere eh, un assaggio di ciò che succede, c'è questo sito eh, di questo signore che con tanta pazienza si è messo a eh, evidenziare quelle che sono le caratteristiche particolari dell'SQL, del così come definito nello standard, rispetto alle implementazioni di SQL da parte di vari tipi di database server e, eh, come si vede dalle tabelle che fornisce, ad esempio, eh, per alcune caratteristiche, anche solo nella SELECT, che tutto sommato è una cosa, l'istruzione più semplice no? è anche quella più utilizzata dell'SQL, eh, si vede che i vari database mh, funzionano in modo leggermente diverso mm? eh, non parliamo poi delle, di quando si parla di esempio eh, date, eh, date e ora dove i, i vari database differiscono moltissimo eh, ma di questo avremo modo di parlare come quando faremo quella lezione di cui vi avevo già anticipato appunto sulla gestione di date e ore, di, di valori temporali quindi queste varianti rimangono per cui se voi scrivete una query che va al di fuori delle SQL standard e adatta a un'estensione delle SQL diciamo, che è definita da MySQL non ci aspettiamo poi che quella query possa girare correttamente senza essere modificata corretta su Oracle ad esempio come database. Um, come si ottiene quindi l'indipendenza del database? Allora questa figura cerca di suggerircelo, ci dice guarda che tu hai varie basi dati, supponi di avere un database Oracle, supponi di avere un database Microsoft SQL Server, oppure un'altra fonte dati eh, da qualche altra parte, ehm, su qualche altro database, MySQL, eccetera. E qui abbiamo sopra il nostro programma, quindi qua sotto abbiamo il, nostri da il nostro database e qua sopra abbiamo il nostro programma. Eh, ci sono vari livelli il primo livello è che l'unico che il nostro programma vede è questa cosiddetta JDBC API cioè un'interfaccia API sta per Application Programmer Interface quindi interfaccia che vede il programmatore ehm, che è l'unica cosa che la nostra applicazione vede quindi quando noi sviluppiamo qualcosa lo sviluppiamo rispetto alle interfacce che sono definite in questa API sono interfacce quindi non, non sappiamo come verranno implementate i metodi che usiamo qua però saranno implementati da una classe di basso livello che si chiama driver JDBC. Il driver JDBC tipicamente è fornito da chi mi fornisce il database. Quindi la Oracle che mi vende il database mi dà anche una classe Java che implementa il, JDBC, il cosiddetto JDBC driver per accedere a questo database. Se io uso MariaDB o MySQL, allora anche sul sito di MariaDB mentre scarico il database scaricherò anche una classe che implementa il JDBC driver per quel tipo di database e così via quindi in pratica noi abbiamo scriviamo un programma che chiama dei metodi che sono definiti in un'interfaccia in un insieme di interfacce le classi che implementano queste interfacce sono invece eh, diciamo così presenti in un pacchetto scaricato da, dal fornitore del database e quindi sa esattamente come parlare col database specifico eh, il mio, mio, mio programma il più possibile non sa o non vuole sapere con quale driver sta parlando e con quale marca o versione di database sta parlando e quindi in mezzo c'è questa classe che si chiama driver manager che fa sì che eh, l'applicazione la, Java carichi il driver 1, il 2, il 3, quello più adatto rispetto al database che deve interrogare quindi attraverso il driver manager noi creiamo un'istanza di una classe gdbc driver che però non vediamo mai direttamente perché tutte le operazioni le faremo sempre attraverso le interfacce definite nell'API standard, nella libreria standard. Quindi questo è il modo di pensare, noi pensiamo qui e l'implementazione però che girerà sarà questa. Ci sarà appunto per gestire questa molteplicità di driver ovviamente ci sarà un pochino di complessità che viene gestita dal JDBC driver. Eh, questa di fatto è un'implementazione di, di una facciata praticamente no? di una, eh, il pattern di programmazione in questo caso si chiama facade cioè nel senso definisce un insieme di, di, di, di chiamate che poi vengono rimappate sulle chiamate effettive di basso livello eh, in pratica, in pratica eh, tutte le volte che dobbiamo eh, accedere a un database eh, per fare una qualunque interrogazione eh, dobbiamo eh, eseguire questi sei passaggi hm? quindi questi sei passaggi sono un pochino lo schema di lavoro che seguiremo sempre, ogni qualvolta dobbiamo accedere a un dato in un database, oppure dobbiamo inserire un dato in un database o cose di questo genere. Allora andiamo per ordine e cerchiamo di capire che cosa succede in ciascun passaggio e poi in parallelo cerchiamo anche di implementarlo praticamente in un esempio su Eclipse, direttamente in Java. Allora, il primo passo, definire l'indirizzo di connessione. Eh, noi dicevamo che il, il driver JDBC eh, sono le classi che servono mh, per poter accedere al database e quindi prima di tutto eh, ho bisogno di due elementi il primo elemento è avere quella classe installata da qualche parte e il secondo fare in modo che il driver manager capisca quale classe io voglio usare allora installare la classe significa semplicemente andarsi a scaricare questa classe, questo pacchetto e salvarlo in un, in, in un punto in cui eh, Java lo possa vedere in cui il, il, il processo di compilazione di Java riesca a trovarlo e quindi o lo copiamo all'interno del progetto oppure lo mettiamo da qualche parte eh, all'interno del percorso di ricerca delle classi di Java ehm, la cosa importante è che noi installiamo una classe nel nostro progetto la aggiungiamo ma non la richiameremo mai direttamente, Noi non parli, nel nostro codice non parleremo mai direttamente col, col driver GDBC di MariaDB, di MySQL, di Oracle, di IBM. Parliamo sempre solo attraverso delle interfacce intermedie. Non facciamo questo errore perché altrimenti il nostro programma non sarà, siamo così, conforme al JDBC e non è detto che funzioni correttamente. E quindi questa classe verrà poi scoperta una volta che il programma è partito grazie appunto al nostro amico driver manager. Eh, qui vi ho dato qualche indicazione su dove scaricare la classe eh, JDBC driver nel caso in cui utilizziate come database MySQL mm? eh, oppure ci sono altre indicazioni per quanto riguarda lo scaricamento del driver JDBC di MariaDB che come sapete è un'evoluzione open source eh, rispetto, indipendente rispetto a quella di MySQL ma è decisamente compatibile con esso e infatti risponde, in molti casi se voi chiamate MySQL, cercate di collegarvi, poi tra un attimo vedremo il significato di questo se cercate di collegarvi a un database chiedendo un driver di MySQL e avete installato quello di MariaDB, esso risponde al suo posto e quindi diciamo così, è in grado di impersonarlo non dico molte parole a proposito di queste due pagine, al di là di lasciarvi il link nelle slide perché nei progetti che usiamo quest'anno, grazie all'archetipo Maven che è stato creato, eh, se andate a vedere le dipendenze che sono state scaricate, ovviamente molte sono relative a JavaFX, che abbiamo cominciato a conoscere, ma c'è anche una dipendenza relativa al MariaDB Java Client, e quindi eh, contiene già il driver JDBC per potersi collegare a MariaDB, eh, che è il eh, database che useremo in questo corso. Se voi avete installato per caso MySQL anziché MariaDB, non, non vi dovete preoccupare perché sono pienamente compatibili. Quindi da questo punto di vista non abbiamo nulla da fare, questa classe è già presente all'interno del progetto eh? e quindi lo possiamo utilizzare. Allora il passo 1 di quei sei passi di cui dicevo prima è appunto definire eh, un URL di connessione, quindi una, un percorso, un indirizzo eh, di connessione in modo che la classe driver manager possa inizializzare correttamente la connessione al database. Questa classe driver manager deve capire quale driver JDBC caricare, quindi quello di MariaDB, quello di Oracle, altri ancora, dove si trova il database remoto da, da, da intercettare, ricordiamoci questa figura, qui siamo in questa classe JDBC driver manager che deve gestire la connessione e questa deve dire ho bisogno di questo driver e questo driver deve collegarsi a questo database. Queste sono le informazioni che dobbiamo fornire al driver manager affinché possa fare il suo lavoro e queste informazioni sono codificate all'interno di un'unica stringa che si chiama appunto url, indirizzo di connessione l'indirizzo di connessione nel caso di MySQL o di MariaDB ha questo formato JDBC, quindi inizia sempre con JDBC due punti una stringa che identifica il database, può essere MySQL, può essere MariaDB nel nostro caso due punti, barra barra, poi eh, opzionale ma obbligatorio eh, l'host, cioè su quale server sta girando la macchina, il nome del database a cui vogliamo collegarci, e poi eventualmente una serie di uno più proprietà, proprietà uguale nome uguale valore, nome uguale valore, così via, che sono degli attributi in più della connessione. Nella pratica come componiamo questo indirizzo? Lo componiamo... Uh, mettendo insieme questo iniziale prefisso che è sempre uguale JDBC MySQL, uh, il, il server su cui sta girando il database. Normalmente il, il database sta girando sullo stesso computer su cui siamo noi e quindi la parte host sarà localhost. Eventualmente dobbiamo anche specificare la porta su cui sta girando, su cui è in ascolto il database. Se non abbiamo modificato la configurazione, la porta dovrebbe essere 3306-3306 e non è, nel caso in cui sia questa porta di default non deve essere specificata, non è necessario specificarla se invece il nostro database sta girando su una porta diversa e questo succede spesso ad esempio ho ricordo dei Mac in cui c'è già installato un MySQL di sistema voi ne installate un altro e questi ovviamente gireranno su porte diverse ehm, e allora in questo caso bisogna specificarlo eh, anche nell'indirizzo di connessione poi abbiamo uno slash e il nome del database e poi le informazioni di autenticazione username e password username è punto interrogativo user uguale il nome utente um, And, secondo parametro password uguale la password segreta per per potersi collegare con, eh, con quell'utente um, um, nel caso in cui stiate usando come database server eh, XAMP eh, non, non dovete indicare la password perché eh, eh, XAMP Sta ehm, ehm, diciamo così, vi, vi, vi installa un database in cui l'utente root non ha nessuna password. Allora fate attenzione. Non mettere la password è diverso rispetto a mettere una password vuota. Quindi non scrivete password uguale niente, ma, ma proprio non scrivete la parte password. Questa è l'unica differenza tra Xamp e le altre installazioni di MariaDB in cui è buona norma mettere una password, anche semplice, ma è buona norma metterla. Poi ovviamente questo connettora molti altri eh, parametri che se volete sono indicati a questa URL ma eh, diciamo così, quelli importanti che ci serviranno sono questi allora eh, proviamo, dicevo, passo passo a, a, a fare lo stesso lavoro quindi proviamo a crearci un, un piccolo programmino io dovrei avere Eclipse aperto, ho creato un progetto che si chiama esempio SQL, esempio SQL eh, e eh, all'interno ho creato un package model perché ho creato un package model? Ma perché eh, concettualmente l'accesso ai dati fa parte dell'operazione del modello mm? oppure potremmo più avanti creare di, di, diversificare il package model rispetto al, al database però per ora diciamo così, lavoriamo lì siamo nel, nel livello di accesso ai dati sicuramente non nel controller sicuramente non nell'interfaccia utente e quindi proviamo a, a creare un, una, un primo, eh, una prima classe di esempio in, con la quale faremo una piccola interrogazione. L'interrogazione a che cosa? Beh, dobbiamo avere un database da qualche parte. Allora, io come primo esempio ho scelto un database che vi propongo che è disponibile su GitHub, eh, a questo indirizzo eh, che vi linko poi sulla, sul sito del corso, eh, all'interno di un'organizzazione che si chiama GitHub. TDP datasets, eh, che, che nella quale cerco di raccogliere un pochino i dataset, eh, i database su cui lavoriamo nel corso, ce uno, c'è un progetto che si chiama, un repository che si chiama Babs. Eh, Babs eh, raccoglie eh, dei dati relativi al bike sharing nella Bay Area, quindi Bay Area è l'area intorno a San Francisco in California eh, e, e loro hanno raccolto dei dati relativi al servizio di bike sharing all'interno di quell'area e quei dati li hanno usati per fare una challenge per chi riusciva a trovare gli algoritmi o le applicazioni più utili che sfruttassero quei dati. A noi interessa poco, in realtà io ho scaricato questi dati li ho convertiti in formato SQL e eh, questa è la struttura di questi dati in cui abbiamo una tabella Station che definisce quali sono le stazioni in cui potete prendere o posare una bicicletta e una tabella Trip che invece eh, riassume i viaggi che sono stati fatti, quindi una determinata bicicletta è stata presa da una certa stazione di partenza a una certa ora, è stata consegnata a una stazione di arrivo, eh, end station, a un'altra ora eh, che sarà definita dalla duration, dalla durata del, del prestito ah c'è anche end date, scusate, c'è la, la data di consegna della bicicletta questo è un database di esempio e proviamo a, a, a capire come fare a usarlo questo database allora all'interno di questo repository che, di cui potete farvi clone eh, c'è eh, un file SQL il file SQL ovviamente conterrà eh, le istruzioni adesso questo qui è un po' grandino le istruzioni per poter eh, creare un database quindi il modo per eh, salvare, ripristinare, per copiare un database da una macchina a un'altra è quello di salvare l'elenco dei comandi SQL che permettono di ricreare le tabelle e reinserire eh, tutti i dati. Nella pratica come facciamo? Nella pratica io su questo computer mi sono prima installato MariaDB e poi ho installato questo programmino eh, IDSQL guardate lo rilancio da zero così si vede meglio cosa stiamo facendo IDSQL che è il software che consigliamo per chi ha Windows mentre per chi ha il Mac eh, stiamo consigliando SQL Pro che ha un comportamento molto simile e eh, questo programma è un'interfaccia grafica per accedere al database perché noi non vogliamo metterci lì a linea di comando in modo molto noioso a, a inserire uno per uno tutti i comandi SQL eh, e quindi in questo caso io posso definire una connessione posso chiedere a Maria, um, Heidi SQL di collegarsi all'host locale quindi all'indirizzo qui posso scrivere localhost oppure 127.0.0.1 è esattamente un sinonimo di localhost e, eh, e voglio collegarmi a questo database quindi faccio apri mi chiederà il nome utente la password il nome utente per ora lavoro con l'utente root che ha tutti i permessi mh, più avanti se vogliamo possiamo creare altri utenti per non far pasticci e poi la password dell'utente root che io per ora ho indicato uguale al nome utente quindi il password root e questa password ve la chiede MariaDB eh, Maria nel momento in cui l'ho installata per la prima volta nella procedura di installazione di MariaDB, mi raccomando, mettete una password che vi ricordate, perché altrimenti non riuscirete più ad accedere ai vostri dati. Fatto questo, IDSQL si collega al database. Attenzione che ID non è il database. Il database sta girando in background sul vostro computer. È invisibile, lui non ha un'interfaccia utente. Mm? Eh, però sta girando, noi vediamo attraverso... Eh, appunto eh, eh, SQL che lui è collegato al server e sta eseguendo dei comandi mm? eh, all'interno qui è un'installazione appena fatta di MariaDB, quindi ha questi quattro database che sono database predefiniti no? da, da MariaDB all'installazione, noi, noi però vogliamo lavorare col database del bike sharing, di Babs mm? di cui abbiamo parlato prima allora, come faccio a caricare questo database? Beh, dovrò semplicemente dire a questo IDSQL: per favore fai eseguire tutti questi comandi che stanno nel file SQL che vi ho fatto vedere prima. Allora, questo si può fare semplicemente con un comando che si chiama esegui file SQL da MariaDB eh, e, e eh, seleziono, qui avevo già la cartella pronta, seleziono la cartella nel quale c'è questo file bubs.sql. Faccio apri e a questo punto IDSQL sta caricando il file e lo sta passando a MariaDB sottostante. MariaDB lo sta eseguendo le istruzioni, ci sono tante insert, alcune create table e sta ricreando il database. Vedete che sono 46 megabyte di, eh, di istruzioni e alla fine eh, MariaDB, eh, cioè, IDSQL, eh, dice che l'operazione è stata terminata. Ok? Non vedo nulla, questo è l'elenco di database. Non vedo nulla perché dovrò fare un'operazione di aggiorna, quindi, quando, questo succede spesso: quando caricate eh, qualche contenuto dall'esterno, eh, l'interfaccia non viene aggiornata automaticamente. Dobbiamo noi fare aggiorna. E a questo punto, avendo fatto aggiorna, compare un nuovo database che si chiama Babs, che è quello che volevamo. Cliccando sul database, compaiono: quindi, il primo livello è quello dei vari database. Cliccando sul database compaiono le tabelle, in questo caso Station e Trip, posso anche espanderle qui. Eh, selezionando una delle tabelle vedo le informazioni sulla tabella stessa. Qui noi abbiamo le informazioni, quindi guardate l'elenco, il server, il database, la tabella e que di questa tabella posso vedere la struttura, quindi i campi, quali sono, che tipo di dati hanno, quale è chiave primaria, eccetera eccetera. E poi posso visualizzare i dati presenti quindi nella casella dati vedo le prime righe di questi dati ad esempio mi sta dicendo qua che in station ci sono 71 righe totali mentre in trip ci sono 312.000 righe qui mi, fa, mi sta facendo vedere le prime 1000 così vediamo un esempio dei dati che ci sono all'interno che sono disponibili all'interno di queste tabelle qui ingrandisco un attimo per riuscire a leggere eh, che cosa sta succedendo, queste sono l'elenco delle stazioni quindi queste sono le informazioni che sono nel database ovviamente eh, c'è eh, come mi indica questo diagramma eh, c'è una relazione ci sono delle chiavi esterne tra trip e station eh, in particolare nella tabella trip eh, vedete che qua c'è un'indicazione un in, un di chiave esterna che dice la stazione di partenza deve essere eh, necessariamente eh, una delle stazioni definite nella tabella station e quindi le chiavi esterne sono definite nell'apposito eh, sezione qui, chiavi esterne, in cui dice eh, ad esempio che start terminal, eh, l'attributo start terminal o start station, ho eh, fatto l'esempio su questo, start station di questa tabella trip deve corrispondere all'attributo name, name della tabella station, eh? ma su questo diciamo così, avremo modo di esercitarci, tanto per, per orientarci un po' all'interno di questo programma. Per ora, quello che ci interessa è vedere i dati hm, e cominciare ad accedervi. Allora, questi sono i dati che abbiamo caricato. Vogliamo, eh, diciamo così, avere, fare un programma che, come prima cosa, si colleghi a questi dati. Allora, torniamo in Eclipse, creiamo una classe new class e vogliamo leggere le stazioni. Quindi la chiamiamola eh, Leggi babs Quindi un programmino di test nel quale leggiamo eh, i dati da questo database. Eh, questa classe diciamo che la possiamo eseguire standalone come, come eh, public void main string args. Dimenticato di farlo creare del clip, se lo devo creare io a mano. Eh, questa classe avrà un metodo main, in modo che la possiamo eseguire direttamente senza necessariamente crearci un'interfaccia davanti, public void run e qui creerò una classe LegiBabs. tabs uh, uguale new LegiBabs. e tabs.run così mi crea un'istanza di, di me stesso e le eseguo. quindi tutto il programma per ora lo, lo inserirò dentro questo piccolo metodo rank. Mm. ok ehm, cosa voglio fare? devo definire innanzitutto dice il testo la stringa di connessione allora la stringa di connessione chiamiamo JDBCURL viene costruita con la sintassi che abbiamo visto sulle slide quindi JDBC occhio a scrivere DB e non BT due punti MySQL oppure MariaDB, come volete, due punti, barra, barra, il server su cui è ospitato il database, quindi localhost, barra il database a cui voglio collegarmi. Qual è il database a cui voglio collegarmi? E in questo caso si chiama Babs, è questo qua, quindi Babs. Punto interrogativo, user uguale il nome dell'utente, con cui mi voglio collegare, per ora c'è solo questo root, che è l'utente principale, e commerciale password uguale la password dell'utente, in questo caso avevo sempre messo root, perché sapendo doverla scrivere qua non ho scelto una seg veramente segreta. Questa è la stringa di connessione, che identifica in modo preciso qual è il database a cui vogliamo collegarci e le modalità con cui ci dobbiamo collegare. Passo 1 fatto. Passo 2. Passo a questo punto possiamo usare la stringa di connessione per aprire una connessione. La connessione, di fatto, immaginiamocela come un collegamento tra il nostro programma e il database. Il nostro programma sta girando sul mio computer, il database sta girando sul mio computer, anche se potrebbe essere su altri computer, e per ora sono due programmi indipendenti, due processi indipendenti. Noi vogliamo creare un collegamento, immaginiamocelo come un tubo, all'interno di questo tubo viaggeranno delle informazioni. Quindi il tubo innanzitutto, il collegamento lo dobbiamo creare. Il collegamento in JDBC prende il nome di connection. Per creare una nuova connessione si usa la classe driver manager. Driver manager ha un metodo che si chiama getConnection, che restituisce un oggetto di, di tipo connection. Quindi basta scrivere questa singola istruzione. Vediamolo. Eh, io posso inserire driver manager scusate, crea un nuovo oggetto di tipo connection con chiedendo al driver manager di darmi una nuova connection usando questa JDBC URL. Ok, allora cosa succede? Innanzitutto driver manager è una classe della libreria java.sql è una classe la vediamo qua, c'è la c che indica classe connection adesso non lo riconosce lo facciamo riconoscere importando il package java.sql è un oggetto della libreria java.sql.connection che però è un'interfaccia quindi questo con è un oggetto che sarà di un certo tipo che di un certo tipo di classe che implementa l'interfaccia connection. È un po' quando scrivevamo list pippo uguale new array list. Allora sul lato destro dell'uguale creiamo una classe vera, sul lato sinistro ci riferiamo a questa classe semplicemente col nome dell'interfaccia, quindi usiamo lo stesso metodo. Perché dobbiamo usare questo metodo? Perché noi non abbiamo idea di come si chiami la classe reale che implementa la connection perché questa classe reale è una classe che sta dentro è implementata dentro il driver MariaDB e se vogliamo andare a vedere probabilmente, qui possiamo andare a sbirciare dentro la libreria eh, probabilmente ci sarà eh, boh, eh, da qualche parte una classe che si chiama connection, forse l'ho definita direttamente qua eh, no quindi da qualche altra parte, una di queste classi che ci sono qua dentro eh, che no, appunto come dicevo normalmente non so neanche dove sia perché non è pensato per essere una conoscenza che deve conoscere il programmatore Questo, questa, sappiamo che la libreria c'è, implementa ciò che ci serve, punto è tutto ciò che ci serve, quindi da qualche parte qua dentro la MariaDB ci sarà una classe che non so come si chiama ma la cosa importante che so è che implementerà l'interfaccia connection tra l'altro se io non avessi la MariaDB, avessi quella di MySQL ovviamente la classe che salta fuori è completamente diversa allora driver manager che cosa fa? driver manager analizza questa stringa va a vedere quali sono le classi che implementano il JDBC driver eventualmente installate nelle mie dipendenze di progetto in questo caso ne ho una sola ma potrei avere accesso a più database contemporaneamente e chiedo a tutte queste classi sentite qualcuno di voi è in grado di rispondere a MySQL è in grado di eh, dichiara di essere in grado di eh, diciamo, fornire funzionare come un driver per l'accesso a MySQL E la prima che risponde eh, diciamo così vince e prende il controllo della connessione e quindi apre la connessione a questo punto passerà a questa classe che ha trovato, che noi sappiamo essere da qualche parte sepolta dentro MariaDB, passerà a questi parametri e quindi quella classe specifica ehm, aprirà la connessione e mi restituirà un oggetto di quella classe che implementa l'interfaccia connection. L'unica cosa che mi serve sapere è eh, creare, è che eh, questo oggetto implementa l'interfaccia connection, quindi so come lo posso usare. Questo è un pattern di programmazione nuovo, hm? eh, si chiama pattern di programmazione di tipo factory cioè una fabbrica se notate noi sul lato destro di questo uguale abbiamo creato una classe nuova senza sapere come si chiami questa classe cioè ho fatto eh, una, eh, crea, la creazione di una classe di un oggetto di una classe senza sapere il tipo della classe E quindi come faccio? E quindi non posso usare new. Non potevo usare new. Perché se uso new devo per forza dire qual è la classe di cui voglio creare un oggetto. Allora cosa faccio? Uso un metodo, uso un metodo, un metodo, fornito da un'altra classe. Classe, che internamente farà la new farà new e conoscerà conoscerà il tipo di classe effettivo okay? quindi io devo creare un oggetto di una classe che non conosco non posso direttamente farlo io chiederò a un'altra classe in questo caso il driver manager scusate ho cliccato dove non dovevo il driver manager, eh, senti, per favore, creami un oggetto connection, tu sai come, e restituiscimi questo oggetto. Vedremo che questo pattern è molto utilizzato, proprio perché eh, lavorando in JDBC eh, eh, funziona tutto così, noi non creiamo mai nessun oggetto, ma crea, chiediamo sempre a un oggetto di fornirne un altro, quindi ogni oggetto molto spesso funziona come factory per altri oggetti. Il punto di partenza è la Factory Driver Manager che crea connessioni. Che fabbrica connessioni, ovviamente con l'ausilio sottostante della classe driver del database specifico. Ma noi no, tutto questo meccanismo non lo vediamo. Ok, eh, perché c'è ancora un errore qui? Perché segna ancora un errore Eclipse? Ma perché il metodo GetConnection eh, restituisce una eccezione tipo SQL exception. In tutte le operazioni di input-output, ogni volta che dobbiamo leggere e scrivere qualcosa a maggior ragione, collegarci con un altro server, c'è sempre qualcosa che può andare storto. L'indirizzo è sbagliato, il server non sta girando, il database non si chiama così, la password è sbagliata, la connessione di rete non funziona, milioni di ragioni. Quindi tutte le volte che scriviamo codici, che, ehm, che di fatto im, diciamo, implicano un accesso al database o un accesso a un'altra risorsa, dobbiamo sempre aspettarci di dover gestire delle eccezioni. E quindi noi inseriamo tutto questo dentro un blocco try catch che perlomeno mi gestisca l'eccezione e poi qua vediamo che cosa dovremmo fare. Eh, in questo caso però l'eccezione viene semplicemente stampata, eh, ma poi in qualche modo dovremmo gestirla, dovremmo vederla o interrompere il programma se si verifica qualche problema. Quindi qui siamo al passo 2, oh, passo 1 ho definito la stringa di connessione, passo 2 ho ehm, aperto la connessione stessa. Dopo il passo 2 viene il passo 6, poi torniamo sulla slide che abbiamo saltato. Cioè dopo il passo 2 mi concentro immediatamente sul passo 6, il passo 6 è l'ultima cosa da fare, chiudere la connessione, però per buona abitudine ricordiamoci nel momento in cui apriamo una connessione subito chiudiamola Poi, quindi tutto il resto del codice lo scriveremo qua in mezzo in cui useremo la connessione per fare le interrogazioni però ricordiamoci di scrivere connection.close subito perché altrimenti vi assicuro che ce lo dimentichiamo e se ci dimentichiamo connection.close, cosa capita? che ogni volta che passiamo da qua passiamo da questo metodo apriamo una connessione nuova e un'altra nuova e un'altra nuova ancora e a un certo punto il database mi dirà basta, hai raggiunto il numero massimo di connessioni possibili le connessioni sono una risorsa eh, finita del server del database quindi non, non è possibile crearne un numero eh, esagerato mm? eh, quindi ricordiamocelo, quando creo una connessione subito scrivo l'istruzione per, eh, per fare close eh, per chiuderla, per riutilizzarla in modo che ehm, sia, eh, cioè non stia sprecando queste risorse mm? Se, se non lo scriviamo subito vi assicuro che ce lo dimentichiamo, quindi per questo ho inserito il passo 6 immediatamente dopo il passo 2. Allora a che punto siamo? Siamo arrivati qua in cui noi abbiamo application al nostro programma, il nostro programma ha chiesto al driver manager, ha chiamato il metodo getConnection su driver manager, driver manager è una classe statica del libreria JDBC, che quindi si può essere, ne posso chiamare in metodi senza necessariamente istanziare degli oggetti non ho fatto new driver manager ho direttamente chiamato un metodo statico il driver manager con la sua magia è riuscito a trovare e a caricare il driver JDBC ho chiesto, il driver manager ha chiesto al driver JDBC che è questa classe da, di MariaDB sottostante eh, per favore creami una connection e eh, questa connection è stata restituita all'application, quindi l'oggetto connection, il driver l'ha passato al driver manager, il driver manager l'ha passato al mio programma, quindi siamo a questi tre passi. Ovviamente questa connessione sconosce eh, il database, le informazioni di accesso al database. Perfetto, passo 2. Passo 3, a questo punto vogliamo eseguire un'istruzione, un'interrogazione. Immaginiamo di voler, eh, voler conoscere, ad esempio, qual è eh, nel nostro database, andiamo a prendere la tabella station, quali sono eh, le stazioni quindi ci sono 71 stazioni vogliamo sapere i nomi di queste stazioni eh, di, eh, di bike sharing in cui posso prendere o posare le biciclette quindi per farlo creo un oggetto SQL che si chiama statement l'oggetto statement eh, come dice il nome contiene un'istruzione SQL eh? contiene un comando SQL un SQL statement appunto Um, noi, per ora vi, eh, vi racconto come funziona con la classe che si chiama statement. Vi annuncio già che eh, subito dopo vi dirò che la classe statement non si userà mai, non la vogliamo mai usare, e useremo sempre una classe che si chiama Prepared Statement. Però ho bisogno di un po' di tempo per raccontarvi il perché e quindi per ora iniziamo nel modo semplice. Okay? Eh, la, come primo esempio usiamo questa, poi più avanti eh, passeremo a quest'altra ma che funziona ovviamente in un modo molto simile, quindi non, è, non sarà una particolare difficoltà. Eh, allora, creare un oggetto statement lo posso creare direttamente qua, statement st, Io per abitudine lo chiamo st, come posso fare a crearlo? di nuovo statement che cosa sarà? sarà un'interfaccia definita in java.sql attenzione a non prendere quelle altre classi che non devono essere, che, i package che non sono quelli giusti java.sql statement, ovviamente non posso, questo di nuovo è un'interfaccia e quindi non posso creare una classe di tipo statement, devo chiedere a qualcuno di fabbricarmi uno statement lo statement lo possiamo immaginare, io cerco di immaginarmelo come una, eh, se prima abbiamo detto che la connessione no, è, un, è un tubo che collega il mio programma al database, io lo statement me lo immagino come una navetta, una capsula, che viaggia avanti e indietro su questo tubo. E quindi su ogni statement conterrà la sua istruzione SQL, la, la, dal mio programma la mando al server, sul server lavora, poi torna indietro sempre lungo lo stesso tubo, ma dentro questa navetta, no, un piccolo shuttle che contiene la mia istruzione. E chi è che mi può dare uno shuttle, una navetta, uno statement che gira all'interno di una connessione? La connessione stessa. Quindi sarà la connessione alla quale chiedo per favore, creami una nuova navetta, un nuovo statement. Eh, e questo statement può essere eseguito. Quindi, Passo 3 è er, creo un nuovo oggetto di tipo statement e eh, una volta che ho creato questo oggetto, posso eseguire, chiedere all'oggetto statement di eseguire una query ovviamente eh, la query eh, dovrò specificarla io e quindi come parametro di execute query ci sarà appunto l'interrogazione da, da compiere quindi se io nel mio caso volevo eh, vedere l'elenco dei nomi delle stazioni mi scrivo un'interrogazione che faccia questo mi conviene, allora questa interrogazione altro non è che una stringa all'interno del programma java quindi io qua dirò string SQL uguale, aperti virgolette, select, eccetera, eccetera. Il problema pratico è che, attenzione, che me, se io scrivo questa stringa e dimentico già come stavo facendo, avevo dimenticato questa E, da, avrò poi un errore di sintassi. Allora, conviene sempre le interrogazioni provarle prima. Per questo abbiamo ID SQL, che è collegato al database, ha una linguetta che si chiama query, nella quale io posso scrivere le interrogazioni, non me le scrive lui, me le devo scrivere io, ma perlomeno posso provarle. E quindi io potrei scrivere select, eh, ad esempio il nome, quindi c'è una colonna che si chiama name, la posso prendere da qui, quindi ho anche degli ausili per il completamento, from, from non form, from, e il nome della tabella si chiama station. E quindi se faccio run, dov'è qui? Esegui la SQL, mi esegue questa interrogazione e mi dà tutte le stazioni che sono state definite all'interno della tabella station. Ok? Ok, quindi questa è l'interrogazione semplicissima che voglio eseguire. La prendo, copia, torno in uh, Eclipse e lo incollo dentro la stringa. Quindi sto incollando un'interrogazione che sono sicuro che sia giusta, perlomeno dal punto di vista sintattico. Passo successivo. Quindi eseguo questa istruzione, quindi chiedo lo statement, lo statement, ricordiamocelo, ce, ce lo siamo visualizzati come una navetta, una capsula. A questo punto, dentro la capsula, metto l'istruzione SQL e gli dico vai ad eseguirti. Vai dal database, execute, execute query, execute... Query, vai dal database e chiede al database di eseguire esattamente questa istruzione. Quindi il metodo execute query riceve come parametro una stringa SQL che contiene uno statement di tipo select e ehm, fa sì che questa stringa venga mandata al server e il server lo eseguirà. E il server restituirà un oggetto, sempre un oggetto JDBC che si chiama ResultSet un oggetto di tipo che implementa l'interfaccia result set, di nuovo qua vado a importare result set che di nuovo manco per scommetterci è un interface, quindi di nuovo sarà un oggetto che implementa quell'interfaccia non so qual è quell'oggetto, vedete che sto creando un oggetto dopo l'altro, ho creato con, ho creato statement, ho creato result set non ho mai scritto new ho sempre usato la metoda di factory la connessione il driver manager mi crea la connessione, la connessione mi crea lo statement, lo statement mi crea il risultato si usa sempre questo pattern di tipo factory. E a questo punto ho il risultato, quindi abbiamo il metodo eh, executeQuery che a partire da un'istruzione eh, SQL di tipo select restituisce un risultato. Allora andiamo a rivedere il nostro diagramma per cui siamo, abbiamo, diciamo così, eh, siamo passati ad altre classi nuove. Noi abbiamo dal nostro programma chiesto la connessione, dammi uno statement. La connessione avrà creato un oggetto statement che, diciamo così, mi ha restituito e io a questo oggetto statement gli avrò passato una query. Questo oggetto statement parlerà con il database da qualche parte, sono fatti suoi, e alla fine mi restituirà un oggetto result set. L'oggetto result set è l'oggetto che contiene... Il risultato della query, o meglio, come vedremo tra un secondo, contiene il modo per poter accedere al risultato. Vi accendo solo, prima di entrare sul result set, vi accendo solo al fatto che execute query funziona se la mia istruzione è di tipo select, cioè ritorna effettivamente dei risultati che vengono incapsulati in un oggetto di tipo result set. Se la mia comando SQL invece fosse insert, update o delete, Bisogna usare execute update, perché sono query che vanno a modificare il database, non semplicemente ad interrogarlo. E quindi in questo caso devo usare execute update, che è una query di aggiornamento, non restituisce un result set, ma restituisce semplicemente un numero intero che mi dice quante righe ha modificato. Se la nostra query non ricade né nella select, che deve essere chiamata con execute query, né nelle insert, update o delete che vengono invece richiamate con execute update, si usa un metodo execute che vale per qualunque tipo di stringa e restituisce semplicemente vero-falso o che mi dice se la query è stata eseguita con successo oppure no ma noi nel 90% dei casi avremo query di tipo select e quindi useremo execute query come metodo di statement per poterlo eseguire um, la prima query che abbiamo fatto è molto semplice no? perché mi chiedevo dammi tutte le stazioni e cosa succederebbe invece se io chiedessi dammi le stazioni torniamo in SQL nei dati della tabella station dammi le stazioni che stanno a palo alto quindi non tutte tutte ma solamente quelle il cui landmark che è la città che le contiene sia a palo alto allora dovrei scrivere ovviamente where landmark, uguale, apici, ricordiamo che in SQL gli apici sono singoli, e faccio run. Quindi questa sarà la mia query. ma ovviamente questo palo alto non è fisso palo alto, ma sarà un valore che arriva dall'utente, e in un programma complessivo, completo, ci sarà un campo di testo, una tendina no? a discesa, che, eh, attraverso la quale l'utente può scegliere qual è la città che gli interessa. Quindi vuol dire che questa query che io devo eseguire contiene una parte fissa più un dato proveniente dall'utente. Quindi quello che mi avrebbe voglia di fare sarebbe una cosa di questo genere. Faccio una query che contiene una parte fissa e poi a un certo punto ci inserisco all'interno, concateno al suo interno una variabile che rappresenta, eh, in questo caso la città, in questo caso in questo altro esempio, un codice utente, un dato che proviene dall'utente stesso. Quindi già è brutto vedere del codice SQL mescolato all'interno di un programma Java. Qui è ancora più brutto perché questo codice SQL non riesco a vederlo completamente perché lo sto costruendo pezzettini, incastrando i Lego, eh, costruendo quindi una eh, stringa SQL dove questa cosa qua significa che mi mancava l'apice di chiusura, quindi devo una, concatenare una piccola stringa che contiene solo l'apice, eh, è estremamente poco leggibile. Eh, non solo è poco leggibile è molto pericoloso perché a questo punto stiamo mandando a un database privato diciamo a cui abbiamo accesso solo noi una query che contiene al suo interno un testo che nella maggior parte dei casi proviene direttamente dall'interfaccia utente quindi l'utente può aver scritto allora questo si può fare ovviamente ma a noi dà abbastanza ribrezzo lavorare in questo modo come racconta il ragazzino che è riportato qua in questa figura e quindi noi, questo sarà il motivo per cui andremo sempre useremo sempre i prepare statement che non hanno questo problema quindi concatenare stringhe per ottenere una query è una prassi che io mi sento di sconsigliare sempre tecnicamente è possibile però cerchiamo di evitarla praticamente sempre quindi useremo sempre il metodo 2 che impareremo chiaramente a valle Ok, però noi siamo rimasti al fatto che la nostra query ci ha restituito un oggetto tipo result set che teoricamente contiene il risultato dell'interrogazione ma non sappiamo che cosa farcene. Eh, e allora ehm, cerchiamo di capire come funziona il result set. Prima vi ho detto che il result set non contiene il risultato della query, ma contiene il modo per poterlo ottenere. Perché uno si complica la vita così? Ma perché immaginate di fare un'interrogazione in un database che contiene un milione di righe. Allora non è efficiente che quando io faccio questa query torni indietro un risultato che contiene un milione di righe, quindi sto trasferendo un milione di dati dal server al client, quando poi magari il client, l'applicazione, non ne ha bisogno di tutte, ha bisogno solamente di alcuni. Allora, eh, il result set, cioè l'interfaccia di DBC, prevede che il result set... Contenga le informazioni per poter scaricare poco per volta i dati che compongono la query. Quindi io ho fatto la query, il risultato della query, il database l'ha calcolato. Il DB ce l'ha, se lo tiene in pancia. Tanto il database è bravo a fare queste cose perché è il suo mestiere, e mi dà un riferimento. Quindi quando torna indietro la navetta, la capsula statement, all'applicazione, al mio programma, quindi restituirà un oggetto di tipo ResultSet, ResultSet non contiene tutta la tabella, ma contiene le informazioni per poter andare a leggere questa tabella, con un meccanismo molto semplice, un meccanismo a cursore. Cioè un cursore di fatto è un puntatore che indica una certa riga. I dati li posso leggere una riga per volta, quindi magari quella qui mi dava un milione di righe, io posso leggere la prima riga, poi passo la seconda a la seconda, poi passo la terza a la terza e così via. Ho un cursore che si può muovere avanti e indietro e quindi scegliere quale riga. E quando il cursore è su una determinata riga, può leggere i valori che sono scritti su quella riga con dei metodi get di eh, get int, get string, get date, get boolean, eccetera, che eh, mi estraggono il valore di quella specifica colonna a seconda, ovviamente che sia un intero, una stringa, un booleano, eccetera, eccetera. Eh, quindi concettualmente nel momento in cui io faccio una query il cursore si posiziona in una riga non esistente in una riga fittizia in realtà la posizione di partenza del cursore è la riga prima della riga scusate la, la, la riga precedente alla prima riga prima della prima riga alla prima della prima riga cosa c'è? non c'è niente e quindi all'inizio appena il result set restituisce un eh, ritorna il cursore è su una riga non esistente. Poi ho un metodo next che mi permette di scendere di una riga. Quindi sono prima della prima riga, chiamo next e mi troverò col cursore che punta sulla prima riga. A questo punto potrò fare un getInt, leggere il primo numero, get string leggere il secondo numero e getDouble, che legge il terzo numero di quella riga. Non avrò la possibilità di vedere la seconda, la terza riga e così via. Ma se chiamo next di nuovo il cursore si sposterà sulla seconda riga e quindi potrò con gli stessi metodi getInt, getString, getTable estrarre questi valori e così via. Fino a quando next, next, next vado avanti il cursore arriverà alla fine della tabella e quindi si troverà a un certo punto nella riga dopo l'ultima. Quindi questo cursore può posizionarsi su tutte le righe della tabella, tutte le righe della tabella, più... La riga sopra la prima, che non esiste, più la riga sotto l'ultima, che non esiste. Sono posizioni strane, estreme, lecite per questo cursore. Adesso cerchiamo anche di capire perché. Eh, quando sono su una riga, ehm, dicevamo posso estrarre i valori delle varie colonne di quella stessa riga. Quindi eh, userò dei vari metodi GET che sono identificati dal tipo di dato che voglio ottenere. E questo metodo get può, può ricevere un parametro o di tipo intero che indica il numero di colonna, quindi get string di 1, get string di 2, get string di 3, mi darà il contenuto della prima o seconda o terza colonna della riga su cui si trova attualmente il cursore. Oppure molto meglio, sempre da preferirsi, non il numero di colonna ma il nome della colonna perché se poi dovessimo modificare un pochino la query, aggiungiamo, togliamo una colonna e le riordiniamo, il numero salta, la numerazione salta e dovrei andare a correggerla. Mentre se io invece metto il nome, eh, sono sicuro eh, di, chiamare, esatta, di richiamare esattamente la colonna che mi interessa. Il nome della colonna è quello che compare qui, name, era il nome che abbiamo indicato nella query. Oppure lo possiamo rinominare con l'operatore as, potrei chiamarlo stazione, ad esempio... E allora in questo caso il nome della colonna sarebbe stazione. Quindi scelgo io qual è il nome. È la query che definisce quali sono i nomi delle colonne che compongono il risultato. Quindi io devo intersecare due, due operazioni. Una di navigazione del result set, partire dalla prima riga e andare avanti. E l'altra di estrazione dei dati di ogni singola riga. Come lo possiamo fare? Beh, ovviamente facendo avanzare il cursore. Quindi il metodo principale di navigazione del cursore è proprio il metodo next. Il metodo next mi, per, mi porta il cursore sempre alla riga successiva. Il metodo next restituisce un valore booleano che mi dice se dopo che si è spostato la riga su cui si è posizionato esiste oppure no. Quindi parte prima della prima riga, chiamo next arrivo sulla 1, chiamo next arrivo sulla 2, chiamo next arrivo sulla 3 e a quel punto mi restituisce sempre true. True, true, true, chiamo next una quarta volta, è finita la tabella, quindi lui si posizionerà come cursore dopo l'ultima riga e restituirà il valore falso. Questo mi permette di eh, scrivere, di iterare sui risultati con un pattern molto molto semplice. Basta scrivere while result set.next uguale true, ma uguale true sappiamo che adesso lo cancelleremo subito, vuol dire. Eh, è inutile verificare se un booleano è true, è già stesso true e quindi la versione, il valore di verità di rs.next mi dà già eh, il true che mi serve per iterare nel ciclo while. Quindi se rs.next è vero vuol dire che il cursore è posizionato su una riga che esiste e quindi in questo caso posso estrarre il nome della stazione prendendo dal result set attuale sotto forma di stringa la colonna che si chiama name e poi ci faccio ciò che voglio lo salvo in un array list, la stampo in questo caso per semplicità stampiamola direttamente quindi in questo caso cosa succede? il cursore inizialmente è prima della prima riga quando entro in questo while viene chiamato per la prima volta result.next e quindi ricordiamoci che il while valuta la condizione prima di entrare nel ciclo, quindi prima chiamo next e quindi il cursore si sposta sulla riga 1, restituirà true e quindi entro nel while. Estraggo il nome della prima riga, lo stampo e all'iterazione successiva richiamo di nuovo il metodo next che passerà sulla riga 2 e così via. Quindi il fatto che il cursore parta non sulla prima riga ma sulla riga precedente, su una riga fittizia precedente, ci aiuta perché in questo caso con questo diciamo così, eh, codice wild.next eh, la prima volta che chiama next lo, lo usa proprio per posizionarsi sulla prima riga. Altrimenti avremmo dovuto trattare la prima riga in modo diverso dalle altre. E quindi se eseguo questo, proviamo, eh, devo andare su questo, leggi BAPS, facciamo run, è già passato troppo tempo senza fare run la posso eseguire qua perché non può essere eseguita da... perché mi dici questo cosa ho dimenticato Ah, ho dimenticato static sempre gentili messaggi d'errore di Java per farti capire cose che non va. Eh? Adesso me lo permette di eseguire come Java application e mi stamperà nella console. Per fortuna, esattamente i nomi delle stazioni che abbiamo indicato quindi ha iterato sui risultati di questa query la differenza è che in, MyC in, visto, in IDXQL l'abbiamo visto scrivendo la query a mano in questo caso la query l'abbiamo fatta eseguire dal nostro programma Java eh, un altro dettaglio sulla posizione strana del cursore è che questo ciclo while funziona anche se la query non restituisce nessun risultato in questo caso il metodo next passa dalla riga prima della prima, alla riga dopo l'ultima, perché non c'è neppure una prima riga. Quindi salta direttamente dalla riga prima della prima alla riga dopo l'ultima. Restituisce falso e quindi questo ciclo while non viene eseguito nemmeno una volta. Quindi questa stranezza della posizione prima della prima o dopo l'ultima riga, anziché partire dalla prima e fermarsi all'ultima, in realtà semplifica di molto la programmazione. Perché ci permette appunto di eh, scrivere un codice molto compatto e che automaticamente considera sia il caso di zero righe, di una riga o di più righe di risultato. Eh, semplicemente diciamo così, hanno definito in modo oculato il significato di questo metodo next. E noi possiamo ringraziare che l'abbiano progettato così, almeno ci semplifica la vita. Ovviamente il cursore non può solo spostarsi avanti di una posizione, non, non può solo andare avanti di una posizione col next. Uh, ha una serie di metodi che, eh, che ci permettono di chiedere caro cursore sei sulla prima riga sei sull'ultima riga sei sulla riga B prima della prima o dopo l'ultima oppure di spostarli vai all'inizio vai alla fine vai sulla riga 1 vai sulla riga ultima vedete la differenza before first si può sempre fare posso sempre spostarmi prima della prima riga tanto è una posizione fittizia e quindi è un, ritorno, è un valore di ritorno void non può capitare nulla first significa vai posizionati sulla prima riga a un valore di ritorno boolean, vero o falso perché può darsi che questa riga, la riga 1, esista o no perché se la qui non dà nessun risultato non è un errore il fatto che un'interrogazione ritorni, ritorni l'insieme vuoto però chiaramente a quel punto la prima riga non esiste e quindi posso spostarmi eh, in una determinata riga se esiste tornare a quella precedente, spostarmi in avanti e indietro di tot righe eh, spostare o il controllo completo del cursore di navigazione, ma mh, nel 90% dei casi, forse anche di più, quello che mi serve è scandire risultati dal primo all'ultimo usando il next andando in ordine crescente. Ok, ehm, questi l'estrazione dei dati noi l'abbiamo fatta in modo semplice: nel senso che c'era un dato, avevamo una colonna sola di tipo stringa, quindi l'abbiamo memorizzata in una stringa Java in realtà esiste, la, diciamo, il driver JDBC si occupa di fare la conversione tra i tipi di dato del database, quindi char, char, float, date, time, eccetera, che sono i tipi di dato SQL, mappandoli sui tipi di dato Java. Ovviamente sono due tipi di dati diversi. Questo è un lavoro che fa direttamente il driver JDBC. E la cosa curiosa è che qualunque dato fosse anche un, un numero reale o un numero intero, se vogliamo lo possiamo convertire a stringa oppure lo possiamo convertire a intero. Eh, una stringa, ovviamente un dato di tipo testuale lo potremmo solamente convertire in stringa. Eh, un dato di tipo temporale lo potremmo convertire in stringa oppure in data. Quindi a seconda dei tipi di dati di partenza è possibile convertirli con il metodo get, get string. Get short, get int, eccetera, convertirli nell'opportuno tipo Java. Una certa, non c'è una compatibilità al 100%, diciamo, tra i tipi di data MySQL e quelli Java, c'è una certa tabella di conversione, questo è un pochino più dettagliata eh, sui tipi di data SQL standard, quelli che sono i tipi di dato, i metodi di estrazione Java e quelli che sono. Uh, con queste x le combinazioni permesse e con la x più in grassetto le combinazioni preferite no? quelle che uh, non comportano la perdita, di, la perdita di informazioni o la comportano solamente in modo minimo ok, poi siamo arrivati al punto 6 ma che già conoscevamo la chiusura della connessione perché noi l'avevamo già messa uh, a questo punto possiamo solo dire una cosa la stessa connessione, adesso qui abbiamo finito alla fine di questo ciclo while di usare i risultati di questa query, di questo statement quindi a questo punto io posso decidere di chiudere la connessione oppure volendo potrei benissimo eh, fare un'altra query no, il tubo rimane aperto eh, e creo un nuovo statement eh, quindi connessione punto, statement un altro statement 2 e posso fare un'altra interrogazione quindi quando ho completato un'interrogazione ne posso benissimo fare un'altra sulla stessa connessione, non ho bisogno di aprire una connessione nuova per ogni statement quindi è perfettamente lecito avere una connessione sulla quale viaggiano più statement diversi in questo caso però sarebbe opportuno eh, ricordarmi di, di dire al database guarda questo statement iniziale non mi serve più quindi di sicuro devo chiudere la connessione ma se, se all'interno di quella connessione farò viaggiare più statement, è buona norma uno statement quando, nel momento in cui l'ho creato e non mi serve più perché ho estratto tutta l'informazione, chiuderlo. Perché? Perché il, il server fino a quando lo statement non viene chiuso mantiene in memoria il risultato della query, la tabella di cui il cursore no, sta esplorando le varie righe. Allora, se io voglio fare un favore verso le tabelle, gli dico, guarda, questa tabella qua, ho, usato questa query, ho già fatto, ho già estratto ciò che mi serviva, ho già fatto ciò che mi serviva a fare, quindi dimenticalo pure, no? libera queste risorse. Perché io, tra, tra un attimo, te ne chiederò delle altre per un altro statement. Nel caso in cui eseguiamo uno statement solo, eh, questo non è del tutto necessario, perché ovviamente la chiusura della connessione implica automaticamente la chiusura e la... Eh, il recupero dello spazio occupato da tutti gli statement che erano presenti però è buona norma, come dicevo, quando creo uno statement ricordarmi di chiuderlo quando non mi serve più quando creo una connessione, ancora più importante, chiuderla quando non la utilizzo più in questo modo il database server sarà contento, non verrà stressato troppo dalle mie richieste e non rifiuterà nuove richieste successive o nuovi stermini successivi perché appunto se apro, apro, apro e non chiudo mai. a un certo punto lui raggiunge il limite e mi darà un errore quando cercherò di aprire una nuova connessione um, quindi questo è, se vogliamo, la, la, il minimo no, che ci serve il programma minimo che ci serve per poter lavorare con eh, il database i passi sono sempre questi cosa cambia alla fine? cambia... L'interrogazione che devo fare, ovviamente, cambiano quali sono i dati che devo estrarre e cambierà ovviamente l'azione, l'operazione che devo fare con questi dati. Questo ovviamente, ovviamente è fortemente dipendente dal programma. Tutto il resto è uguale, è sempre uguale. Allora, nei passaggi successivi partiremo da questo scheletro minimale che come vediamo è sufficientemente semplice da essere contenuto in un'unica schermata, eh, e cercheremo di farlo evolvere eh, da un lato eh, per renderlo più efficiente, dal lato quindi più avanti, proprio sulla, sul lavorare sulle connessioni multiple, eh, dall'altro eh, renderlo più sicuro, no? proprio evitando quell'operazione di composizione della stringa che può essere anche pericolosa, ehm, e dall'altro ancora soprattutto dal punto di vista dell'integrazione all'interno del progetto, cioè eh, di capire bene questi metodi dove vanno a finire. No? perché qui stiamo mescolando informazioni di vario tipo, stiamo mescolando informazioni di bassissimo livello, su dove si trova il database e qual è la sua password, con informazioni di logica, di accesso ai dati, quindi la query, con informazioni di eh, interfaccia utente, perché sto stampando qualcosa. E noi abbiamo già capito che queste cose, questi livelli diversi nella stessa classe non stanno bene. E quindi cercheremo di separare anche noi, riorganizzare il codice così come abbiamo fatto sulla parte front-end con la MVC, cercheremo di farlo sulla parte back-end dandoci un pattern di programmazione. Per ora, però, abbiamo già le basi per poter fare piccole interrogazioni al database, in questo caso con una colonna, potrebbe anche essere più di una, basta chiaramente modificare la query e poter estrarre le colonne che ci servono. I passi successivi, ovviamente, li vedremo nel prossimo video.